Allora, agganciamoci al fine della lezione precedente e vediamo che, come dicevamo, la, il tipo di programmi che sapevamo svolgere erano limitati dal fatto che non sapevamo come fare ad acquisire dati, i dati su cui lavorare, cioè come fare a far sì che il programma potesse effettivamente eh, acquisire i dati. A questo punto ci ricordiamo no, del meccanismo di esecuzione del programma, cioè noi stiamo scrivendo un programma Python che viene eseguito dal computer, ma poi nel momento in cui questo programma è in esecuzione ci sarà un utente che è seduto davanti al computer e può interagire col nostro programma, quindi non più con, con PyCharm, con l'IDE o con l'ambiente, ma direttamente fornire dati, leggere risultati dal nostro programma. Noi possiamo immaginare che questo utente sia una persona diversa da noi perché sono i due momenti separati quella della scrittura e costruzione del programma dove c'è il programmatore, l'utente programmatore rispetto all'esecuzione del programma dove c'è l'utente finale in certo senso di quel programma e le due operazioni eh, fondamentali perché un programma possa interagire con l'utente per ora in modalità testuale no? non abbiamo in otto crediti il tempo purtroppo di fare anche interfacce grafiche, eh, sono appunto la visualizzazione di informazioni, l'output, che di fatto è gestito dalla funzione print che già conosciamo, e da tutte le composizioni delle stringhe che ci permettono di printare, di stampare, di, di visualizzare ciò che vogliamo nel formato che vogliamo. Eh, vedremo qualche approfondimento su, proprio sulla formattazione dell'output, se volessimo incolonnare le cose o eh, lo vedremo più avanti, diciamo oggi, nella prossima mezz'ora. E l'altra operazione invece che finora non abbiamo visto è quella di input, in cui il programma chiede all'utente, che ne so, vogliamo fare un programma che risolva eh, il, il triangolo, il teorema di Pitagora, il triangolo di rettangoli. Allora ho bisogno di sapere i due lati eh, per, eh, per poter calcolare il terzo. Allora dovrò chiedere, il programma dovrà chiedere all'utente, sì, dimmi quanto è lungo il primo cateto e dimmi quanto è lungo il secondo cateto ok? allora questo lo si fa con un'operazione di input che guarda caso in python corrisponde a una funzione che si chiama input ok? allora ogni volta che io chiamo la funzione input che riceve un parametro di tipo stringa che altro non è che il messaggio che viene stampato video per dire all'utente senti adesso inserisci questo dato Ogni volta che chiamo la funzione input, il programma si ferma. L'esecuzione del programma si blocca per un attimo e aspetta che l'utente inserisca qualcosa e termini l'inserimento col tasto invio, col tasto enter. A quel punto ciò che l'utente ha scritto viene raccolto sotto forma di stringa sempre, solo e unicamente sotto forma di stringa e ne viene restituito il valore della funzione input stessa che poi noi 99 volte su 100 andremo a memorizzare in una variabile. Quindi questa, il valore effettivo di questa variabile name quando il programma verrà eseguito dipenderà da ciò che l'utente avrà scritto in risposta a quella domanda inserisci il tuo nome. Ok? Quindi, vediamolo su un programmino di esempio stupido, stupido, eh, chiamiamolo lettura dati, quindi faccio un nuovo programma Python nel progetto mh? e, andiamo un po' il testo, eh, esercizi di lettura dati. Allora io se riplico quella, quella, quella riga che c'è scritta nella slide nome uguale input come ti chiami e poi sotto posso stampare print il tuo nome due punti e poi il valore della variabile. Quindi L'istruzione che stiamo esaminando è questa, input cosa fa? Si ferma, sta, anzi, prima stampa questo messaggio, poi si ferma, aspetta che l'utente scriva qualcosa. Quando l'utente ha finito di scrivere, l'intera istruzione input restituisce un valore, il valore di questa funzione è la stringa scritta dall'utente. E quindi dentro la variabile nome andrà a finire assolutamente una, una stringa, un valore di tipo stringa che poi noi qua stiamo stampando semplicemente per vedere cosa succede. Quindi se io faccio il run di questo esercizio, il programma, vedete che parte nella console di esecuzione, quindi nella tab run che c'è qua sotto, e stampa esattamente il contenuto di questa stringa, in modo che l'utente sappia come, cosa scrivere, io scrivere, posso scrivere la risposta. In questo momento l'esecuzione del programma è bloccata dentro la funzione input, okay? l'unico modo per uscire da questa funzione input è scrivere qualcosa e battere invio. Quando io scrivo il tasto invio, cioè inserisco il tasto invio, allora ciò che ho scritto da qui a qui verrà in questo caso memorizzato dentro la variabile nome e poi vedo ovviamente che l'ho appena stampata e quindi è finito lì dentro. Quindi non c'è nulla di più da fare se abbiamo bisogno di acquisire dei dati di tipo stringa. Poi eh, speriamo che l'utente ci, ci, ci dia dei dati puliti, perché se lui l'utente ci scrive, non so, spazio, spazio, spazio, fulvio, spazio, spazio, spazio, invio, eh, questi spazi ovviamente facendo parte di ciò che l'utente ha scritto sono parte della stringa risultante quindi non è proprio il nome, no? in questo caso è un input un po' sporco, un po' disordinato, quindi andrebbe ripulito prima di essere usato. Eh, però, quello sarà eventualmente poi la logica del programma, che dopo che ha acquisito il dato verifica se è valido, no? eh, verifica se questo qui anziché scrive il suo nome ha messo una cosa di questo genere, che per carità se, se fosse un marziano probabilmente è un nome valido, ma magari non è accettabile quindi tutte le volte che acquisiamo un dato dall'esterno siamo nelle mani dell'utente e non sappiamo che cosa farà eh, speriamo che inserisca un dato sensato ma il programma per essere robusto dovrebbe dopo che ha acquisito un dato fermarsi un attimo a far, e fare una serie di controlli per verificare che il dato inserito abbia senso per la prosecuzione del programma stesso questo ce ne occuperemo eh, più tardi, ma purtroppo ogni volta che leggiamo un dato all'esterno è facile fare un programma che funzioni se i dati sono sempre puliti, sempre corretti. Purtroppo non sapendo quali dati arrivano, il programma deve un minimo proteggersi eh, rispetto finché devo stampare, pazienza, hai scritto una schifezza, ti stampo una schifezza, ma se dovessi fare delle elaborazioni su questo eh, magari non ha senso. Ehm... No? Um, anche se l'utente non mette nulla, semplicemente scrive invio, verrà restituita la stringa vuota, una stringa di lunghezza zero. E in questo caso viene poi stampata ovviamente la stringa vuota, che chiaramente è invisibile. Tale quale, ciò che l'utente scrive me lo ritrovo dentro questa stringa e ci posso fare ciò che voglio. Quindi già noi sappiamo, ad esempio, che essendo una stringa io posso magari stamparla in maiuscolo. Eh, quindi se io scrivo il nome così lui me lo stamperà convertito in maiuscolo, convertito in minuscolo girato al contrario, quello che volete no? a questo punto è una stringa che ho nel mio programma e ci posso fare ciò che voglio tutte le operazioni sulle stringhe che abbiamo visto se invece il dato che devo leggere fosse un dato numerico quindi quanti anni hai e eh, la input mi restituisce solo, sempre, una stringa. Se il dato che sto leggendo è un dato numerico, dovrò prendere quella stringa e convertirla in numero. Come convertire una stringa in numero? In realtà lo sappiamo già, basta usare la funzione int, che funziona se la stringa effettivamente contiene il numero, dicevamo. Quindi, se voglio chiedere anche quanti anni hai... Scriverò l'input, input. quanti anni hai e il risultato di questo input è una stringa. A me serve un intero, quindi magari lo, metto, lo parcheggio in una stringa così temporanea, chiamiamola S, e poi perché il numero, l'età effettiva, gli anni saranno la conversione sotto forma di intero del numero che è presente nella stringa S. Ok? Non posso dire all'input, leggi un numero. La input fa una cosa sola, legge una stringa. Questa stringa, se a me serve sotto forma di numero, poi me la devo convertire. E poi ovviamente a questo punto possiamo dire sei nato nel, nell'anno eh, 2021 meno gli anni che hai, per, giusto per non stampare lo stesso numero. No? Quindi, se io eseguissi questo, mi chiede qua, come ti chiami Fulvio, no, non devo, devo scrivere qua sotto, quanti anni hai? Evidentemente 25 e mi dice che sei, sono nato quindi nell'anno 1996. Quindi ho acquisito questa S che è una stringa fatta dal carattere 2 e il carattere 5, poi la funzione int ha estratto il valore decimale presente in questa stringa. Noi lo possiamo vedere anche in modalità passo passo, Eseguiamo il programma in modalità passo passo, quindi entriamo in debugging. Il programma è partito e si è subito fermato sulla prima istruzione perché... In realtà scusate, non è entrato in modalità passo passo, entriamo in debug. Sapete che a volte ha questo difetto che interrompiamo, facciamo debug. Ho messo un breakpoint sulla prima istruzione. È un difetto per cui a volte la prima istruzione non. la seconda dovrebbe funzionare. Cosa fa? Stop. Ok, ce l'ho fatta, scusate. Allora, ehm, ho messo un breakpoint sulla seconda istruzione perché sulla prima non sempre funziona quando, e poi ho eseguito il programma in modalità debug, quindi posso andare passo passo bloc ho bloccato l'esecuzione a questa riga e infatti il programma è fermo prima di eseguire la input, okay? Non ho ancora nessuna variabile definita perché non ho ancora fatto nulla quando eseguo la prossima istruzione sulla console ha solamente scritto questo ciao, che era l'inizio qua sopra adesso eseguo la, prima, la prossima istruzione step over e nell'esecuzione dell'istruzione di input il programma ovviamente si ferma e aspetta che io scriva qualcosa se in modalità debug me lo scrive sulla riga sotto anziché fianco ma è un dettaglio ci scrivo il mio nome e vedete che il programma è bloccato su questa input quando io batto l'invio il programma si sblocca, riparte, finisce la input e si predispone a eseguire la print successiva se io vado a vedere il debug mi fa vedere che il nome è stato è una, è stata creata la variabile nome che ha un valore tipo stringa che contiene il mio nome la print non è nulla di speciale ha, esegui, ha stampato il mio nome in maiuscolo quando faccio questa seconda input dell'età eh, devo ovviamente tornare nella console e scrivere il numero batto invio e vado a vedere cosa è successo io ho inserito 25 questo 25 è stato memorizzato in S ma s, come vediamo, è un valore di tipo stringa, str25, perché input non lo sa che quello deve essere un numero. Sono poi io che subito dopo prendo questa s e applico la funzione int per convertirla in un intero che memorizzo nella variabile anni. E a questo punto posso farci dell'aritmetica sopra. Io qui non avrei potuto scrivere 2021-s, no? perché s era una stringa, Avrei avuto un errore. Non posso fare la sottrazione tra un intero e una stringa, neanche una somma, ma a maggior ragione una sottrazione. Quindi devo proprio prendere quella stringa e convertirla in numero intero in modo da poter fare le operazioni aritmetiche su quel numero intero. Ok? Questo funziona, hm? quindi abbiamo sempre due variabili, la stringa che ho appena letto e la variabile numerica vera e propria che volevo leggere. le cose funzionano bene finché l'utente inserisce dei valori sensati eh? perché se il nostro utente è così simpatico da scrivere il suo nome va bene e poi come età scrive k2 faccio invio il mio programma leggerà correttamente la stringa k2 nella variabile s ma poi alla riga 9 quando cerca di convertire la stringa K2 in un numero intero, mi dirà che, vedete il messaggio di errore, alla linea 9, su questa istruzione c'è stato un errore, un value error, perché c'è una, una costante non valida nella definizione di un numero in base a 10. In questo momento adesso, non sappiamo cosa farci, nel senso che il programma si blocca. Se l'utente inserisce un dato che non è numerico, il programma si blocca. Dovremmo imparare nella prossima mezz'ora a gestire questo tipo di errore. No? Fare in modo che il programma, prima di tentare la conversione in intero, facesse un controllo. Eh, queste due operazioni, la lettura e la conversione, io qui l'ho scritto su due righe diverse, ma ovviamente le potrei anche scrivere in un'unica riga. No? Input restituisce una stringa e questa stringa viene immediatamente no, una funzione che chiama un'altra, non è un problema. Questa stringa viene immediatamente convertita in intero. Eh? Il problema è che qua non ho nessuna, nessun modo di controllare la stringa prima di, che, ho, che ho ottenuto prima di provare a convertirla in intero. Quindi qua è più, è più breve, ma non mi permette di controllare gli errori o di evitare no, che il programma si blocchi in questo modo. A parte questo non c'è altro, di, di direi, diciamo così, da dire su quest'unica funzione input, fa solo una cosa, la fa decentemente, legge una stringa, poi sono tutti fatti nostri che cosa ce ne facciamo di questa stringa. Okay? Quindi il problema sarà poi, a livello di controllo del programma, elaborare correttamente questa stringa. Allora questo ci permette di prendere gli esercizi della volta scorsa e di dire anziché inserisci dei dati dentro il codice del programma ma leggili direttamente dall'utente. La versione semplice è leggili e supponiamo, speriamo che l'utente scriva dei dati sensati e quindi li uso tranquillamente, li converto e li uso nel caso in cui siano dati numerici altrimenti, altrimenti il programma vedrete che si complicherà molto di più e molti programmi in molti programmi è più lunga la parte di controllo dei dati che non quella di, di elaborazione vera e propria. Mm? Ehm, ok, per l'input. Per l'output, voi mi dite, ma sì, l'output lo so già fare, mi hai spiegato la print l'altra settimana. Sì, mm? assolutamente. Ehm, però a volte è un pochino, diciamo così, la print ci dà poco controllo su come compare l'output. Okay, io qua ho stampato questa cosa qua. Sei nato nell'anno, che ne so 2021 meno anni, va bene, e mi ha stampato, adesso mettiamoci i dati veri, 25 è un dato vero, mi ha stampato questo spazio qua. Questo spazio ce lo mette la print. Non lo posso decidere io. Ok? Ehm... Um, Se fosse un numero reale, se volessi stampare un numero reale, quindi dovessi stampare 3,77, mi stampa 3,77. Ma se io volessi stampare un terzo, mi stampa questo numero con tante cifre decimali, quante vuole lui. E se io ne volessi solamente due o tre, voi mi dite, vabbè, abbiamo imparato l'altra volta... Prendi il numero, fai il round di questa cosa qui prima di stamparla dicendo io voglio solamente due cifre decimali. Però dovrebbe esserci un modo di dire semplicemente quando lo stampo, stampalo in questo modo. No? Io ho un numero n uguale un milione e voglio stampare n. e mi stampa un milione così. Allora, questo numero 1 e 6, 1 per 10 alla sesta, e 1 000, 0. 0 sono lo stesso numero. Uno però è visualizzato in notazione scientifica, l'ho scritto così, l'altro è visualizzato invece in notazione normale. Perché Python ha deciso che un milione andava bene stamparlo così. Probabilmente se io avessi cercato di stampare n per n per n, Avrebbe deciso che era meglio stampare una notazione scientifica. Questo lo decide lui. Allora, nel 90% dei casi ciò che decide la print mi sta benissimo. E se mi richiede zero lavoro, sono disposto a essere contento con poco. Ma ci sono dei casi in cui magari io ho bisogno di un controllo maggiore. Magari devo stampare dei dati incolonnati, quindi devo avere una certa lunghezza fissa il numero di cifre decimali deve essere lo stesso per tutti i numeri che stampo, quindi non lo voglio lasciare decidere a lui. Perché ad esempio il round non è che funziona sempre, eh? Io ho fatto vedere il trucchetto del round per stampare un terzo con due cifre decimali. Però se anziché stampassi un terzo, dovessi stampare un numero intero, 7, mi stampa sette, non 7, non 7,00. Mm? O se avesse un numero, una cifra decimale sola, Due quinti, no, eh, due quinti mi stampa 0,4, non 0,40. Perché il round lavora sul numero. E se il numero è 0,4, la print stampa 0,4. Perché deve aggiungere uno 0 così? Oppure 2, oppure 3, che ne sa. Stampa il formato più ragionevole secondo il suo algoritmo interno della print. Ok, se questo ci va bene, ok. Se non ci va bene, come possiamo fare? Ecco, possiamo avere delle istruzioni di formattazione delle stringhe. Perché parlo di stringhe? Mi ha fatto l'esempio con i numeri e adesso mi parli di stringhe. Ma perché in realtà ciò che fa la print è prendere il numero, convertirlo in una stringa e stamparlo come stringa. Questa conversione la fa internamente, noi non la vediamo. No? Però quando parliamo di formattazione stiamo parlando non del valore numerico, ma stiamo parlando del 1.33, cioè della rappresentazione carattere dopo carattere, è ciò che stiamo stampando. Quindi il trucco qual è? Anziché dire alla print, senti questo è un numero, convertilo tu come vuoi, posso io prepararmi una stringa come piace a me e dire alla print stampa la stringa. Ok? Allora in Python ci sono almeno quattro modi per riuscire a costruire una stringa col formato che piace a me. Il primo è quello più grezzo, concatenazione di stringhe prendo il messaggio ci concateno str del numero poi se questo str è troppo lungo o troppo corto faccio uno slicing, estraggo dei pezzi eccetera metodo a basso livello no? costruisco un pezzo per volta la stringa che mi serve semplicemente doloroso poi ci sono tre invece metodi diciamo così più, molto più efficaci, efficienti, comodi che sono citati qua le cosiddette f stringhe un operatore di formattazione che si chiude per cento è un metodo di stringhe che si chiama format. Okay? Di questi tre metodi noi vedremo il primo, lf f stringhe, perché è quello più moderno e più comodo da eseguire. Okay? Eh, quelli che nel secondo semestre fanno informatica elettronica e quindi fanno il linguaggio C, vedranno un metodo di formattazione che è molto simile a quello che esegue l'operatore per cento in Python. Qui ci sono le slide che noi salteremo a pie pari che spiegano un pochino come funziona l'operatore per cento. Però è inutile che perdiamo tempo a vedere tre modi diversi quando ce n'è uno che funziona meglio degli altri e per la maggior parte di noi eh, può andare bene così. Quindi che cosa sono? Questo è un esempio in cui ci sono i quattro metodi al confronto. No? Immaginiamo di dover stampare che l'area del cerchio di raggio 2 vale boh, il numero che vale, 4 per pi greco fa 12 e, e rotti eh, quindi posso costruire un messaggio costruendo, concatenando vedete qua ho fatto delle stringhe e le ho concatenate tra di loro l'area del cerchio di raggio è una stringa costante poi mi serve il valore di r però non posso sommare più r direttamente nella stringa. Devo stringa perché stringa più, più float non si può fare allora prendo il float R e lo converto in stringa e a questo punto lo concateno. Qui lo spazio ce l'ho messo io perché la print non ce lo metterà più. Cosa vede la print? La print vede aperta tonda, un'unica stringa, chiusa tonda. Questa stringa l'ho costruita io concatenando i pezzettini che mi servono. Molto poco leggibile perché entro, esco, esco dalla stringa più, funzione conversione, più, riapro la stringa, un altro pezzo di testo, richiudo la stringa, riesco, eccetera, eccetera. La stessa cosa con le f stringhe si scrive così. Io apro una stringa, non semplicemente con l'apice, ma con un f messa davanti. Dicendo, cioè, questa stringa contiene delle istruzioni di formattazione. Quindi lui legge questa stringa in un modo particolare, e in particolare va a eh, ricercare delle parentesi graffe dentro la stringa. Allora, normalmente se io metto una parentesi graffa dentro la stringa questa viene stampata, tale e quale, con la parentesi graffa. In una f string allora invece la parentesi graffa indica che c'è un comando di formattazione lì dentro. E cosa ci metto dentro le parentesi graffe? Ci metto il nome di una variabile il cui valore voglio stampare. Quindi senza fare cose complicate è come quando metto R tra parentesi è come dire ok, qui c'è la stringa poi qui a un certo punto, in questo punto della stringa concatenaci la, un altro pezzo di stringa che deriva dalla conversione di R. Cioè fa esattamente la stessa cosa che facevamo qua sopra. Ma lo fa in modo molto più leggibile senza sintassi, diciamo così, antipatica. Chiude virgolette più, eccetera. Riapro le virgolette. Quindi questo è il, è il modo più veloce per stampare un messaggio che contenga una parte costante e una parte diciamo così che dipende dalle variabili del programma interpoliamo, si dice, cioè inseriamo all'interno la variabile da stampare tra parentesi graffe e perché Python interpreti queste parentesi graffe ci mettiamo una F davanti alla stringa punto gli altri due metodi sono riportati qua, poi vediamo i dettagli Um, gli altri due metodi sono riportati qua sotto solo come confronto, uh, il metodo col percento che richiama per chi conosce il C la funzione printf, io definisco il messaggio che voglio stampare e poi ci metto dei caratteri speciali per dire qui voglio stampare un numero reale, qui voglio stampare un altro numero reale e poi in Python in realtà uso questo operatore di percento e... Riporto fuori dalla stringa i valori che devo stampare. Quindi il primo valore andrà a finire nel primo posto, il secondo valore nel secondo posto. Questa F indica che è un numero floating point, se fosse un numero intero userei la D, se fosse un numero in base a 16 userei la X, è tutta una serie di codicilli che devo conoscere perché questo funzioni. Eh, poi c'è una versione intermedia che è il metodo format. Che è un metodo delle stringhe, che anche lui usa degli segnaposto un pochino più leggibili, e poi però eh, deve passare anche lì i valori fuori. No? Questi tre metodi, il primo, il terzo e il quarto, sono scomodi perché in qualche modo separano la parte testuale della stringa dal valore che devo stamparci. Perché qui dice: Ok, qui devo stampare una cosa il cui valore ti viene detto fuori devo stampare un qualche numero reale la cui variabile corrispondente ti viene detta da un'altra parte. Quindi immaginate di leggere un codice, dovete avere un occhio a sinistra sulla stringa, un occhio a destra sull'elenco delle variabili per capire cosa sto stampando in un certo punto. Mentre con le f stringhe questi problemi in qualche modo non ci sono. Ehm, quindi il funzionamento è semplice e di fatto noi quello che potremmo fare... Eh, se volessimo applicarlo a questo potremmo dire sei nato nell'anno lo trasformo in una f stringa quindi ci cioè ho semplicemente messo un f davanti e poi anziché mettere fuori no, dalla stringa lo metto dentro la stringa tra parentesi graffe l'espressione non vale solo questa è la regola generale no? di tutta la programmazione, dove ci metto una variabile, dove ci metto un valore, posso anche metterci un'espressione aritmetica anche più lunga. E quindi lui stamperà, sei nato nell'anno spazio, poi dentro la parentesi graffe trovo un'espressione, ne calcolo il valore e stamperà quel valore. Idem il nome, quando devo stampare il nome posso stamparlo, anziché stampo il messaggio, virgola il nome, finché sono due cose, un messaggio e un valore è facile, le cose, quando si complicano i messaggi invece diventa più pesante. Quindi anche qua potrò trasformarlo in una f stringa e mettere il valore che devo stampare direttamente dentro la f stringa, sia che sia il nome, sia che sia il nome anche qua, non è un valore semplice di una variabile ma è un'espressione. E dovrebbe funzionare esattamente nello stesso modo di prima. No. Così. Ovviamente funziona nello stesso modo di prima. Con una sintassi un pochino più leggera. Perché queste stringhe che sto stampando sono più esplicite. Qui ci stampo questa cosa. Può essere una singola variabile. Stampo il nome può essere un'espressione che contiene quella variabile con un'espressione aritmetica, con delle funzioni applicate con dei metodi applicati non ci importa, l'importante è che appunto Python valuta ciò che c'è da parentesi grafe e lo inserisce in quel punto preciso fin qua non avremmo fatto grossi passi avanti perché comunque anche qua se io facessi Ah, scusate, un, due, due dettagli. Il primo dettaglio è che questa operazione di f stringa non funziona solamente con la print. Posso usarla in, in ogni caso, quindi io potrei, vado nella console, dire che una certa stringa s, scusate, eh, che il valore è uguale a un terzo, okay? E poi posso costruire una stringa che contiene un messaggio, che so, f string, il risultato è valore questa stringa non la so ancora stampando l'ho semplicemente calcolata ce l'ho qua come variabile il risultato è 0,3333 poi se voglio quando voglio se mi serve la stampo posso poi stampare s quindi Posso usare un f string in qualunque contesto, anche solo quando sto costruendo, del, facendo delle operazioni con le stringhe, al posto della concatenazione, se devo fare una concatenazione complicata, posso usare un f string che mette già tutto insieme. E poi se voglio la stampo. Però come si vede da questo esempio, ho fatto un passo avanti, se vogliamo, sintattico quando ho definito questa s. Altrimenti avrei dovuto scrivere, il risultato è, chiuse virgolette, più str di valore. Qui l'ho semplificato un po', ma non ho cambiato il risultato, alla fine mi stampa sempre quante cifre decimali vuole lui. Fa la conversione ma la fa in automatico. Ok, come faccio a controllare le conversioni che fa? Lo posso fare specificando dei dettagli in più dentro la parentesi di grafo. E qui c'è una mini sintassi, un mini linguaggetto, in cui se io oltre a una variabile o un'espressione aritmetica che usa quelle variabili, metto due punti, dopo i due punti ho la cosiddetta specificazione di formato, cioè ti dico come questo viene stampato. E questo ha tutta una serie di caratteri particolari, caratteri speciali, che comandano come viene fatta questa conversione. Ad esempio, eh, noi avevamo il nostro risultato, la stringa il risultato è il valore, io potrei dire che questo valore lo voglio espresso su, con due cifre decimali. Allora, ci metto il punto 2 per dire, guarda, voglio decidere io che qual è il formato, e poi punto 2 mi dice, guardate qua S, il risultato è 0,33. Tolgo S da davanti vediamo direttamente la stringa formattata. Il risultato è 0.33. Cioè, io che cosa ho fatto? Ho modificato il criterio di formattazione, non ho usato quello automatico, e per modificarlo metto i due punti più una serie di caratteri di comando in qualche modo. No? Eh, che sono riassunti essenzialmente in queste quattro slide. Allora, essenzialmente come è fatto la specifica di formato in un f string? Quindi vale solo dentro le parenti graffe, metto una variabile, un'espressione di cui voglio inserire il valore, e se voglio cambiare o comandare il modo in cui avviene questa formattazione, ci metto i due punti e poi una serie di caratteri. Uh, molti sono opzionali, però i due più importanti li ho messi qua in grassetto, che sono l'ampiezza, cioè quanto spazio deve occupare questo numero. Se non dico nulla, occupa lo spazio che gli serve, non di più, non di meno. E un campo precisione, cosiddetto, che per essere riconosciuto dall'ampiezza è un numero, la precisione è un numero preceduto dal puntino che indica quante cifre decimali voglio usare, quello che ho usato nel mio esempio. Quindi io potevo dire, anziché semplicemente punto 2, potevo mettere 10.2, avrei detto occupa 10 posizioni, 10 caratteri, e quindi se ce ne sono, se il numero è più corto, perché in realtà ho solamente chiesto due cifre decimali, ci ha messo davanti degli spazi. Quindi se dovessi stampare una serie di numeri, definisco qual è il formato, e so che tutti i numeri occuperanno esattamente 10 caratteri, eventualmente ci mette lui da solo degli spazi davanti, e avranno tutti sempre due cifre dopo la virgola. Quindi, formato più semplice, forse quello più utile, è proprio questo, cioè la ampiezza totale, punto, numero di cifre decimali. È una delle mille combinazioni possibili che si possono ottenere. No? Io non vorrei impazzire a vederle tutte, ad esempio lui può dire, va bene, anziché lo spazio davanti magari metti un carattere di sottolineatura. E allora se metto questo davanti lui mi farà, quindi dopo i due punti, prima dell'ampiezza, eh, forse, no, ok non funziona, non lo so fare. Eh, C'è un carattere di allineamento che può essere a sinistra, centrato o a destra cioè in questi dieci spazi lui l'ha allineato il valore a destra perché ha dovuto riempire degli spazi se io mettessi spero stavolta mi venga il minore, esatto lui occupa dieci spazi ma il numero lo allinea a sinistra e aggiunge gli spazi a destra anziché viceversa allora normalmente se io stampo dei numeri conviene in incolonarli a destra se stampo dei testi, dei nomi li conviene in incolonarli a sinistra quindi ho questo carattere che se inserisco cambia l'ordine di allineamento. In realtà ho queste tre, quattro possibilità, a linea sinistra, a linea destra, che è il default per i numeri, l'uguale è una cosa strana che bisogna leggere, eh, di fatto mette lo spazio dopo il segno, ma prima delle cifre, quindi più spazio spazio 3, Cosa strana, se vuoi incolonnare i segni più e meno e poi incolonnare i numeri a parte, e il, ca il cappelluccio qua eh, allinea invece è al centro, al centro dello spazio disponibile. Ci sono eh, mille dettagli: no? il segno lo voglio far vedere o no, quindi voglio, se, se in caso in cui il numero sia positivo voglio che si stampi anche il più oppure no, oppure il segno lo voglio solamente in caso in cui sia negativo, eh, e così via. Se, se se andate a vedere questi link ci sono anche qua paginate di spiegazione di, di come interagiscono tutti eh, com, i vari caratteri diciamo così, di, di, di formattazione tra di loro. E poi posso avere dopo, guardiamo la regola generale, i due punti, la, saltiamo le cose che non ci interessano, l'ampiezza, la precisione e eventualmente un tipo di conversione. Lui normalmente cerca di capire che, Criterio di conversione è usare a seconda del tipo del valore, se è un intero, se è un reale, se è una stringa, ma io poi posso forzarglielo pescando uno di questi tipi, nel caso di stringhe quella è. Nel caso di interi posso decidere che lo voglio stampare in base 2, in base 10, in base 8, in base 16, ad esempio. Nel caso di floating point posso forzare la notazione esponenziale, stampa in notazione esponenziale. Eh, oppure stampalo in notazione fissa quindi non usare mai l'esponenziale anche se ne avresti voglia no? sono mille varianti eh, per fortuna noi cerchiamo di non diciamo così, complicarci troppo la vita no? di andare, quindi non andiamo a perdere appunto le, le giornate andare a andare a considerare tutte le possibili varianti qui ci sono le tabelle riassuntive per ciascuna di queste voci appunto ai link che sono citati qua ci sono delle spiegazioni in più, ma per il tipo di formattazione che serve a noi, essenzialmente, eh, nella maggior parte dei casi, l'ampiezza e la precisione e al, al massimo l'allineamento per allineare sinistra-destra sono sufficienti. Quindi il tipo di stringhe di formato che faremo sarà grossomodo di questo tipo, non, non tanto più complicato. Poi non nego che magari in qualche caso particolare bisogna sfruttare qualche potenzialità in più, però non mettetevi sicuramente a imparare a memoria tutti questi caratteri tutte queste simbologie. Quindi qui che cosa abbiamo fatto? Abbiamo condensato in un formato molto sintetico che è questo dell'F stringhe due operazioni, una conversione da numero a stringa, perché fosse già stringa non servirebbe tutto questo casino, da numero a stringa con delle regole che decido io e poi la composizione dei vari valori in un unico messaggio, in un'unica stringa, fatta comodamente e come piace a me quindi quando dovremo stampare dei valori all'interno del nostro programma questa è la via maestra se non ho bisogno di formattazione particolare semplicemente parente di graffa ci schiaffo la variabile, il nome della variabile altrimenti se poi devo modificarlo so dove andare a farlo ricordiamoci del due punti ampiezza, punto, precisione diciamo che era ciò che ci serve nelle slide sono spiegati, ma come dicevo ve lo salto, la formattazione col percento che usa un linguaggio di formattazione che è leggermente diverso. No? Gli somiglia tanto ma non è proprio uguale, quindi magari è meglio evitare di confondersi guardando sia uno che l'altro. Quindi ve la lascio nelle slide ma le saltiamo tranquillamente. Eh, sono alternative, quindi se noi scegliamo di usare sempre le f string possiamo fare solamente con quelle. E sono quelle che insomma sono più facili da usare. E tutto questo per arrivare effettivamente al punto interessante che se vogliamo ci agganciamo alla input in cui abbiamo detto è eh, bravo però il dato che ha inserito l'utente in qualche modo devo controllare se è giusto oppure no. E il programma dovrà fare cose diverse a seconda che il dato sia giusto oppure sbagliato. Devo fare il triangolo di teorema di Pitagora, quindi risolvo un triangolo rettangolo e lui mi mette che il dato, il lato, scusatemi, un cateto è lungo meno 7. Oppure mi dice che il cateto è lungo punto esclamativo. Eh, cosa faccio in quel caso? Eh? Eh, in quel caso devo permettere al programma di prendere percorsi diversi in funzione di alcune relazioni esistenti tra i dati in possesso del programma quindi se questa variabile è diversa da questa, è maggiore di, è minore di è troppo lunga, è troppo corta allora faccio certe cose questo in python come praticamente in tutti i linguaggi di programmazione si controlla attraverso un costrutto che è il costrutto if l'istruzione if permette di implementare una scelta nel flusso di esecuzione del programma. Permette di isolare una parte di programma che viene eseguita solo se si verificano certe condizioni e un'altra parte di programma che viene eseguita solo se non si verificano quelle condizioni. Ok? Quindi, se io volessi fare un programmino sul, sul triangolo di i rettangoli, quindi chiamiamolo Pitagora, dovrò leggere i due cateti, quindi cateto 1 uguale float input di cateto 1, poi farò cateto 2, copia e incolla qua, cateto 2 uguale flow di input, dammi il cateto 2, e alla fine normalmente il programma cosa fa? la Calcola l'ipotenusa come come la radice quadrata della somma bla bla bla. Allora, SQRT, abbiamo imparato che SQRT è nella libreria matematica, e quindi chiediamoli di importare da mat la funzione SQRT, di eh, cateto 1 al quadrato più cateto 2 al quadrato. E poi possiamo dire che il triangolo di lati eh, cateto 1, cateto 2 e ipotenusa vedete che quando io scrivo dentro le parentesi graffe di un f string PyCharm se ne accorge e mi, la, mi permette già di completare no, il nome della variabile quindi è molto comodo da questo punto di vista quindi se funziona lo, lo eseguiamo cateto 1, 3 cateto 2, 4 e l'ipotenusa sarà 5 triangolo di lati 3.0, 4.0, 5.0 e ovviamente non avendo noi fatto nessuna particolare attenzione alla formattazione ha deciso lui di metterci una cifra dopo la virgola ma va bene no? se volessimo avere più controllo sappiamo come farlo per ora ci va bene così ecco, cosa succede invece se l'utente inserisce come dicevamo ad esempio un cateto negativo meno 4, meno 6 eh, lui mi dirà che è un triangolo di lato meno 4, meno 6 è 7,21 che ovviamente è una castroneria no? adesso poi arriva il prof di matematica quindi non facciamogli vedere um, devo evitare che il programma vada avanti quando ha ricevuto dei dati palesemente sbagliati ok? Eh, come faccio? Eh, posso controllare se si verifica una condizione anomala, in quel caso faccio una cosa, altrimenti ne faccio una diversa. A questo serve l'istruzione if, che semplicemente ci richiede di specificare qual è la condizione che voglio verificare. Ad esempio, io cateto 1 è minore o uguale a zero. Non va bene. Allora, devo che so, stampare un messaggio di errore anziché prose proseguire con il programma. Quindi, dal punto di vista della sintassi, si scrive, if una condizione che è molto spesso è un confronto, due punti, quando scrivo i due punti e se battete invio in PyCharm vedete che il cursore vi viene rientrato tutto ciò che scriviamo rientrato sotto l'istruzione if è condizionato la sua esecuzione è condizionata dalla verità della condizione che è stata espressa cioè queste istruzioni qua io scrivo delle istruzioni a caso abc a, eh, non me lascio scrivere questi ABC che saranno eseguiti solo se il cateto 1 è minore o uguale a 0. Se il cateto 1 fosse positivo, non verranno eseguite quelle istruzioni alla riga 7, 8 e 9. Poi io posso decidere che, che le istruzioni da eseguire in modo condizionale sono finite, sono solo quelle, e posso proseguire col programma facendo D e F D e F sono tornato indietro non sono più rientrate in colonnate sotto la if e quindi non sono più condizionate non fanno più parte delle istruzioni condizionate dalla condizione cateto 1 minore o uguale a 0 ok? quindi e questa è una regola sintattica generale del Python tutte le volte che ho un due punti questo apre un ambito annidato all'interno del quale ci possono essere delle istruzioni rientrate in colonnate. Per segnalare la fine di questo ambito annidato, di queste istruzioni dipendenti, semplicemente io esco dal rientro. Quindi questi spazi sono, non sono per abbellimento, per ordine, che già ci starebbero bene come ordine, ma hanno anche un significato. Finché mantengo il rientro, quelle istruzioni sono eseguite solamente in quel caso. Quando esco dal rientro saranno eseguite in ogni caso. Okay? In altri linguaggi di programmazione ci sarebbe una parentesi graffa aperta qua e una parentesi graffa chiusa sotto, per dire da qui a qui. In Python non ce n'è bisogno, c'è il due punti e ci sono gli spazi che ti obbliga anche a scrivere codice ordinato. Esiste poi, sempre nell'istruzione if, un'altra clausola che si chiama else, altrimenti. Quindi in questo caso potrei avere x, y e z, altre istruzioni. Allora, cosa fa questo codice? Quando l'esecuzione arriva qui, controlla quella condizione. La cosa è una condizione? È un'espressione che ha come risultato un vero o un falso, sì o no. Quindi questa condizione può essere verificata o non verificata. Se verificata, vengono eseguite tutte sole le istruzioni che sono rientrate, indentate, annidate sotto il ramo if. Quindi questo lo possiamo chiamare il ramo vero della if, della scelta. Se la condizione è vera, esegui queste istruzioni. Poi ho la clausola else, che come vedete non è più rientrata, sono tornato indietro, sono allo stesso livello della if, perché dice se questo, fai certe cose che sono rientrate. Altrimenti, sono tornato indietro, ho finito di fare le cose rientrate, Fai altre cose, questo è il ramo falso della scelta. Cioè, queste istruzioni vengono eseguite tutte le volte che quella condizione sopra, cateto minore o uguale a 0, è falsa. Ossia, in questo caso, sottinteso, è, cioè, in questo caso, cateto 1 maggiore di 0. in questo caso, i due rami if e else, il ramo vero e il ramo falso sono sempre mutuamente esclusivi, o passo dall'uno e salto il secondo, o salto il primo ed eseguo il secondo. Il ramo else può esserci o non esserci, a scelta nostra. Okay? Queste istruzioni che sono sotto Diciamo, sono istruzioni, sono fuori dalla scelta, quindi verranno eseguite sempre e comunque, dopo aver eseguito ABC oppure dopo aver eseguito XYZ, a seconda di quella condizione, che sia vera o falsa, allora andrò a eseguire DEF, che è il codice che c'è lì sotto. Okay. Allora, come si usa un costrutto di questo genere nel nostro caso? Eh, nel nostro caso noi potremmo dire, diciamo che tutta questa parte qua fatemela spostare in fondo e la lasciamo come commento per ricordarci la spiegazione, ma adesso dobbiamo scrivere il programma vero e proprio. Allora, ad esempio potremmo replicare di nuovo, se cateto 1 ha un valore che non mi piace, cioè minore o uguale a 0, allora potrò dire, senti, eh, il cateto deve essere positivo, un numero positivo. E mi fermo qua, non faccio altri calcoli. E mentre tutto il resto, cioè il calcolo dell'ipotenusa e la stampa dei lati del triangolo, la farò, in questo caso, nel ramo else. O poi dobbiamo controllare anche il cateto 2, eh? non me lo sto dimenticando. Quindi, se il cateto 1 è minore o uguale a 0, sono in una condizione anomala, e il programma farà una cosa particolare, stampa un messaggio di errore. Altrimenti, non sono in condizione di errore, quindi sono in condizione normale, il programma farà i calcoli che deve fare. Che abbiamo visto prima che funzionano nel caso in cui i dati siano normali. Ricordatevi, io prima ho provato il caso semplice, l'abbiamo provato e ci abbiamo messo dei numeri. Poi ci ho aggiunto dei pezzi, adesso proviamo i pezzi cambiati, ricordatevelo sempre. Scrivo tre righe, quattro, le provo, poi ne aggiungo altre due, tre, quattro, le provo, altrimenti ne scrivete 40 e non funziona niente. Allora, vediamo cosa succede in questo caso. Faccio run di questo, se io gli metto dei valori sensati, tipo 3, 4, 5, 3, 4 scusate, lui mi calcola 3, 4, 5 e funziona esattamente come prima perché funziona esattamente come prima? ma perché quella if è di fronte a una condizione che in quel momento è falsa perché cateto 1 vale 4 la condizione 4 minore o uguale 0 è falsa e quindi il costrutto if decide di non eseguire le istruzioni della riga 7 e passa direttamente a eseguire le istruzioni nel ramo else più eventuali istruzioni che ci fossero dalla riga 12 in avanti cioè quelle fuori dalla if Se invece inserissi un dato sbagliato, quindi meno 2, meno 3, dove ho scritto, meno 3, cateto 2, perché non si, arrongi, perché non si accorge subito che meno 3 è sbagliato? È perché io ho fatto prima la input di cateto 2 e poi dopo il controllo, quindi la input del cateto 2 la fa comunque. È giusto o non è giusto? Ci pensiamo tra un attimo. Inserisco il dato 2, a questo punto lui vede che il cateto 1 vale meno 3 e mi dice che il cateto 1 deve essere un numero positivo, quindi fa questa print e come vediamo non stampa triangolo di lati perché in queste due istruzioni, la 9 e la 10, non le farà mai. Okay? Quindi se voi ve lo visualizzate come diagramma di flusso, noi abbiamo le input all'inizio, poi c'è un bel rombo che dice cateto 1 è minore di 0, da un lato c'è sì è minore di 0 e quindi stampa l'errore, dall'altro lato no, non è minore di 0 e quindi maggiore di 0 e allora calcola l'ipotenusa e stampala. Ok? Adesso abbiamo controllato un dato e per controllare il secondo come possiamo fare? Possiamo fare in due modi. Uno è applicando ciò che già conosciamo. Dobbiamo aggiungere da qualche parte, fatemelo scrivere sotto, poi la spostiamo dove venite voi. If cateto 2 minore o uguale 0. Devo anche controllare se il cateto 2 è minore o uguale 0. Minore uguale. Allora, messa alla riga 12, questa cosa qua non serve a niente. È troppo tardi. Messa alla riga, dopo la riga 7, non serve a niente. Oramai so già che il cateto 1 è negativo, e che me frega di controllare il 2. Comunque il problema non si può risolvere. Quindi a me verrebbe da metterla qui, prima dell'ipotenusa, del calcolo dell'ipotenusa. Cioè io in quel ramo else sono sicuro che il cateto 1 è ok. Non sono ancora sicuro del cateto 2, allora prima di andare avanti controlliamo il cateto 2. Ma si può? Cioè io posso mettere un'istruzione if dentro un'altra istruzione if? Sì, perché no? Si applicheranno le stesse regole. Quindi avrò un ramo vero, cioè se il cateto 2 è minore di 0, stampo che il cateto 2 deve essere un numero positivo, altrimenti, else, due punti, faccio queste altre istruzioni. Attenzione che queste istruzioni devono essere rientrate, per rientrare di blocco o rientrare usate il tasto tab oppure shift tab, no? che rientra un blocco di istruzioni per volta, dopo che le avete selezionate. Quel calcolo di ipotenusa deve essere calcolato solo se questa condizione, qui che ho scritto male, questa condizione è falsa. Okay. Quindi questo programma può fare, può fare tre percorsi diversi. Se la prima condizione è vera, stampa il cateto 1 non va bene. Se la prima condizione è falsa e la seconda è vera, quindi fa condizione falsa vuol dire che il cateto va bene. Eh? Eh, se la prima condizione è falsa e la seconda va è vera, vuol dire che il cateto 2 è sbagliato, mi stampa il cateto 2 sbagliato e non fa altro. Se entrambe le condizioni sono entrambe false, allora, se, poiché la prima è falsa, entra in questo, in questo else, poi in questo else ci sono queste istruzioni, adesso mi dimentico di dove sono, non mi importa, vado a valutare questa if, che ha un suo ramo vero e un ramo falso, se, poiché questa seconda condizione abbiamo ipotizzato che fosse anch'essa falsa, andrà a eseguire il ramo falso. Quindi quell'else è l'else di un else, che viene eseguito solo se entrambe le condizioni che incontra sono entrambe false. Dimmi. Sì, ci sono altri almeno due modi di farlo. Che adesso vediamo. Però prima volevo... Quindi, immaginiamoci un po' il diagramma di flusso di questa cosa. Ho un primo rombo e in uno dei due rami di questo rombo ho un altro rombo che a sua volta divide in due l'esecuzione e quindi men mentre vado avanti nel flusso di esecuzione farò cose diverse e lo scoprirò a runtime andando a interrogare le variabili che ha inserito l'utente. Ok? Questo è se vogliamo il costrutto base, if, else, è fatto di tre pezzi, la condizione, il ramo vero e il ramo falso sintaticamente il ramo vero e il ramo falso si identificano dal rientro e basta l'unica cosa con cui dovete fare attenzione è che l'else deve essere incolonnato con la if se mettete l'else qua non funziona eh? perché sembrerebbe quasi che fosse dentro questa ma l'else è allo stesso livello è un'unica un istruzione if else e la potete combinare come volete eh, adesso vedremo alcune variazioni sul tema e alcune semplificazioni conoscendo un pellino di sintassi in più. Dimmi. Sì, sì, sì, sì, è una delle variazioni che voglio fare. Allora, innanzitutto c'è una prima se vogliamo stranezza, no? Io ho impostato questo controllando se il cateto è sbagliato. Allora, sapremmo riscrivere questo invece controllando se il cateto 1 è maggiore di 0? Cioè, poi immaginiamo di rovesciare tutto, no? E dire, vediamo se il dato è corretto, usando sempre lo stesso schema. Allora, in questo caso vuol dire che nel ramo vero devo fare i calcoli. Devo fare i calcoli solo se anche l'altro cateto è a posto quindi if anche cateto 2 è maggiore di 0, allora in questo caso farò questo calcolino. Ho girato le condizioni, quindi se la prima condizione è vera e vado a vedere la seconda, se anche la seconda è vera, faccio il calcolo. E poi a questo punto ho due else, che è l'else più interno, che è relativo alla condizione più interna, che se fallisce mi dice che il cateto 2 è sbagliato, e poi un altro else, che però deve essere allineato con la prima if, che invece va, verrà eseguito quando la prima condizione è sbagliata. Quindi proviamo a guardarlo, se cateto 1 è maggiore di 0, faccio questa parte qua. Se non è maggiore di 0, quindi minore o uguale, da questa if salto al suo else corrispondente, infatti dirò che il cateto 1 non va bene. Se invece il cateto 1 andava bene, vado a valutare questo blocco, che è il blocco corrispondente al ramo vero della prima if. Questo blocco a sua volta contiene una seconda if, il suo ramo vero avviene solamente se il cateto 2 è maggiore di 0, e quindi faccio i calcoli, sapendo già che l'1 era già maggiore di 0, perché se no non sarei arrivato qui. Se invece il 2 non è maggiore di 0, eh, vado nel ramo S e stamperò un messaggio sul 2. Questo è un altro modo. Dipende un po' come approcciate il ragionamento, fa esattamente la stessa cosa. Poi altri modi di girare questa stessa identica cosa. Ehm, vabbè, qui fa vedere la sintassi e i diagrammi di flusso, ma... Dove è andato? Scusate, qui la, la, la conta lunga, ma volevo arrivare ehm. allora, alle condizioni no, perché qualcuno di voi ha detto ma non posso scrivere entrambe le condizioni insieme sulla stessa riga sulla stessa if, controllarli entrambi sì, allora spendiamo un attimo di tempo per capire come costruire una condizione la condizione di solito si costruisce usando degli operatori di confronto che ti danno le condizioni elementari, se un numero è maggiore, minore, maggiore o uguale dell'altro. Ehm, possono essere operatori che, che lavorano su numeri, ma possono anche lavorare su stringhe. Nel caso in cui i dati fossero di tipo stringa posso chiedermi se due stringhe sono uguali, se sono diverse, ecco l'unica Particolarità, bisogna ricordarci che l'uguale si scrive uguale uguale e il diverso si scrive punto esclamativo uguale. Il resto si scrive semplicemente col maggiore e col minore. Eh, due stringhe sono uguali se e solo se tutti i caratteri, sono della stessa lunghezza e tutti i caratteri nelle stesse posizioni sono identici. Quindi se ci sono almeno un carattere diverso oppure anche solo la differenza solo, potrebbe essere anche solo la differenza tra maiuscolo e minuscolo sono da considerare stringhe diverse. Altrimenti sono considerate uguali. Ehm, questo lo dico dopo. dove Dov'è finito? Vabbè, vi rispondo nelle slide più avanti ma vi rispondo subito visto che è emersa la questione. Se io volessi combinare tra di loro più condizioni lo posso fare usando degli operatori logici. Cioè io posso dire, prendiamo il secondo, nel secondo caso se cateto 1 maggiore di 0 e contemporaneamente cateto 2 è maggiore di 0 ho un operatore AND così come ci sarà l'operatore OR che usiamo nel caso inverso che combina tra di loro due condizioni che quasi sempre sono dei confronti e soddisfa il la condizione solo se entrambe le componenti siano entrambe vere quindi in questo caso se cateto 1 è maggiore di 0 e contemporaneamente cateto 2 è anche lui maggiore di 0, quindi questo pezzo di condizione è vero e quest'altro pezzo di condizione è anche lui vero, allora posso fare il calcolo. E mettiamo qua questo pezzo rientrato al livello giusto. Cosa mi sono perso qua? Che se io devo stampare il messaggio d'errore non so più chi dei due aveva sbagliato, no? E quindi dovrò dire, vabbè, uno dei cateti, almeno uno dei cateti dei cateti non era, cateti non era positivo. Se volessi davvero stampare lo stesso messaggio d'errore, cosa dovrei fare? Qui dentro un'altra if che va a vedere, ma allora, senti, era il primo o il secondo? Allora stamperò o il primo o il secondo. Se volessi fare lo stesso giochino, queste sono tutte alternative, quindi separiamole. le... Tutti i modi diversi di fare esattamente la stessa cosa. Se volessimo usare questo operatore, si operatori booleani, operatori logici, connettivi logici, no? nel primo caso, nel caso in cui controllavo se le condizioni erano sbagliate, avrei scritto se cateto 1 è minore di 0 oppure or cateto 2 è minore di 0. Perché entro in una condizione di anomalia se uno o l'altro o tutti e due sono negativi. Non scrivo un end qua, se avessi scritto end sarei caduto in questa condizione solo nell'intersezione dei due casi, quindi quando entrambi erano negativi. No, io sono in condizione di errore se almeno uno dei due è negativo, quindi devo fare l'unione dei casi. Dal punto di vista logico devo fare un or dei due casi. Allora a questo punto stamperò, vado a rubare da sotto, il messaggio generico perché so che uno, almeno uno dei due, non è positivo ma non so quale, altrimenti faccio il calcolo. Ok? Quindi posso costruire delle condizioni semplici o posso costruire le condizioni più complesse combinandole con gli operatori logici AND e OR, che combinano tra di loro i vari pezzi di, di, di condizioni e mi permetto di specificare qual la regola no, che voglio verificare. Un altro modo, un'altra aggiunta diciamo all'istruzione IF, prendiamo il primo caso, fatemi ricostruire l'inizio di questo primo caso ero arrivato qua allora vedete cosa succede qua qui, qui avevo un else immediatamente seguito da un if nel secondo caso non ce l'avevo avevo una catena di if e poi c'era diciamo, gli else che andavano a risolvere ma nel primo caso avevo un else immediatamente seguito da un if. Allora, visto che questo succede spesso, esiste una variante dell'istruzione if che mi permette di semplificare questa e ti permette di inserire qua un'istruzione che si chiama elif. Else if. In cui posso mettere un'ulteriore condizione, che in questo caso sarebbe questa. e quindi in questo caso metterò il cateto 2, deve essere positivo. E poi posso continuare a questo punto, potrei avere altre condizioni, altrimenti se, una, se vi dico qualcos'altro è l'if, è l'if, è l'if, e poi finalmente scriverò else, quando ho finito di controllare tutte le condizioni. E qua, in questo else, stamperò questo. Allora, che differenza c'è? tra queste due formulazioni, la prima e la seconda. Semanticamente è la stessa cosa. Funziona in modo identico. Controllo queste condizioni, controllo la prima. Se la prima è vera, vado a controllare... se la prima è falsa, scusate, vado a controllare la seconda. Se, sono, se tutte sono false, arrivo all'ers finale. Dove faccio il lavoro? No? È un po' come se tu avessi una serie di porte, di cancelli da passare. Devo passare il primo. Se mi bloccano, mi bloccano subito, altrimenti vado avanti c'è un secondo cancello, altrimenti vado avanti e c'è un terzo e poi finalmente c'è il punto d'arrivo in cui faccio il lavoro. È la stessa cosa, ma se notate nel secondo caso ho meno rientro del codice. Questo è l'if è allo stesso livello dell'if, mentre questo if è interno all'else. E quindi se avessi tanti cancelli da passare, tante condizioni intermedie da verificare, avrei un codice che rientra moltissimo. E poi devo tenere conto del, del numero di clienti da togliere, no? poi via via che esco. Invece con le leaf riesco a, a fare, organizzare una catena di controlli in sequenza, rimanendo sempre allo stesso livello di allineamento. È un'istruzione unica. Io prima vi ho detto, parzialmente mentendo, l'istruzione si chiama IF-ELSE. No. L'istruzione si chiama if e el if else. L'if el e el l'else el vanno tutti sullo stesso livello. Quindi è semplicemente un modo più semplice che ci evita di dover fare rientri successivi nel caso in cui debba fare dei controlli a cascata. Il caso generale è il primo. Cioè il primo che abbiamo scritto funziona. Funziona sempre. Tutte le altre variazioni che abbiamo visto sono modi diversi di affrontarlo o conoscendo e sfruttando gli operatori logici and e or e quindi co costruendo in un'unica if facendo un controllo più complicato, non dei controlli banali. Oppure, appunto, conoscendo le if si poteva scrivere in modo più semplice, un pochino più snello. Ma la sostanza è la stessa, noi potremmo scrivere indifferentemente in ciascuno di questi modi. Okay? Questo è il costrutto di base, domani ci facciamo sopra un esercizio insieme. Buon appetito o buon pomeriggio.